Un saluto a tutti qui da CoPippo e benvenuti nel mondo della tecnologia. Come ricorderete il 5 dicembre a Londra è stato presentato il nuovo Honor View 10. Ebbene sì, questo telefono si è fatto attendere parecchio. Eh, io parecchio ho atteso questo momento. Comunque io ho... Comunque io nel sito ufficiale della High Honor ho preordinato il nuovo... Honor V10 o Honor View 10 come lo vogliamo chiamare ed esattamente il 2 gennaio venivano effettuate le spedizioni eh, a tutti coloro che l'avevano preordinato e questo includeva un pacchetto bundle cioè eh, ti regalavano o un paio di cuffie bluetooth della Honor o potevi acquistare l'orologio della Honor io ho acquistato le cuffie perché sinceramente del. del... io ho acquistato le cuffie perché tanto dell'orologio non me ne facevo nulla e questo tipo di offerta prevedeva di avere eh, al costo di un euro o uno o l'altro e io ho scelto le cuffie bluetooth. Ebbene sì, eccole qua, sono arrivati! Finalmente io non avevo proprio pazienza, quindi li ho, li ho aperti ho già settato tutto perché eh, io non avevo pazienza, quindi devo fare, non ho pazienza, sono impaziente. Comunque, vediamolo insieme. Allora, come prima cosa vi lascio con la bocca amara, quindi questo lo vedremo dopo, tanto faremo molto in fretta. Apriamo le cuffie che io ho già aperto, che però vi faccio vedere che come viene imballato tutto il contenuto. Troveremo le nostre belle, le nostre belle cuffiette della cono. Le tiriamo via, Se tiriamo le via io non avrei pazienza, le ho tirate così veloce, va bene. Tiriamo, tiriamo via, e guardate qua che cuffiette ci hanno regalato al costo di in euro per le cuffiette si sì, e sono molto comode per, per correre quindi le, le mettiamo lì insieme vi lasceranno questa custodia bella questa bella custodia della honor scritto sopra e il carica carica batterie delle nostre cuffie bluetooth quindi molto comode avremo molti ricambi un ricambio con le taglie, varie taglie XL, SL, dipende da che orecchio avete, se avete un, un orecchio ciccione vi mettete gli XL, vabbè li mettiamo tutto a posto, quindi tutto comprende, anche qua dietro abbiamo la garanzia e tutte le istruzioni che io non ho neanche aperto perché non me ne posso far fregare di meno. Va bene. Adesso arriviamo al punto clou della situazione del video Il nostro Honor View 10. Lo apriamo così ed eccolo qua bene voi troverete subito eh, questa questa protezione che del display così che vi farà vedere tutto quello che è incluso in questo honor e troverete subito il nostro bellissimo che si è già acceso perché è già acceso però ve lo faccio vedere un attimo Trover troviamo praticamente la nostra custodia è già la custodia in silicone trasparente che è già molto avvolgente, ha un bel design io sinceramente la cover non mi piace molto però non lo, non lo voglio rovinare E poi almeno ha una presa in più nel telefono e poi perché questo Honor ha le fotocamere molto sporgenti quindi quando lo andiamo a poggiare toccheranno le, le fotocamere non penso che si graffino perché se si graffino e siamo un po rovinati va bene Mettiamolo un attimo da parte, qui troveremo eh, per, per estrarre la SIM che io l'ho già preso alla mia chiave e il libretto di istruzioni. Qui troviamo subito la supercharge da 4,5 supercharge, io l'ho caricato e in un'ora abbiamo il 100%, esattamente. E poi il bluetooth il Bluetooth, sì, già, il, bluetooth. il cavetto USB. E abbiamo un'altra scorta di, di cuffiette. Quindi se uno non ha comprato i cuffie Bluetooth, avete le cuffie integrate. Sì, sì, avete le cuffie perché ha il jack. Hai il jack per le cuffie. Tanti che dicevano che non aveva il jack, ma abbiamo sfatato questo nudo. Quindi mettiamo tutto da parte. Andiamo a vedere questo Honor. Allora, secondo me ha un design veramente fantastico. È molto sottile molto sottile, molto padellone, io lo chiamo padell una bella padella di metallo e a me piace veramente tanto noi abbiamo già settato tutto quindi vi faccio vedere l'impronta lo sblocco con impronta è davvero fulmineo. basta che lo tocco e già sei aperto quindi non abbiamo problemi di questo genere anche se, anche se ha lo sblocco facciale però al momento non è ancora attivo perché la Huawei ha deciso di farlo uscire in seguito. Comunque, Blocco Fulmino, guardate vi faccio rivedere. Pack. Pack. Veramente davvero Fulmino. Abbiamo davvero tantissime impostazioni. Abbiamo due fotocamere, uno da 20 megapixel e uno da 16 e nella parte frontale una camera da 13 megapixel. Abbiamo anche il ricevitore infrarossi così che possiamo cambiare così che possiamo cambiare i canali ai nostri amici. No, vabbè. Qua possiamo gestire praticamente, praticamente ogni cosa che ha un ricevitore infrarossi ed è una cosa veramente fantastica. Eh, 6 GB di RAM, veramente un telefono straordinario, velocissimo e molto reattivo. Infatti, io vi posso far vedere mentre apriamo delle applicazioni vi faccio vedere un'applicazione così che possiamo aprire subito il play store tac tac via ed è andato torniamo indietro io ho rimosso la, la barra di navigazione così che posso utilizzare tutto dal mio uh, impronte infatti possiamo fare uno bello swift lateralmente possiamo richiudere un tasto con un tocco torniamo indietro con una pressione un po più prolungata torniamo alla home perfetto una roba eccezionale allora possiamo aprire shazam aperto vai pressione indietro youtube troviamo tutto il nostro youtube poi possiamo scorrere io già ho installato tante di quelle applicazioni, tra l'altro ho pure Scum che posso giocare ai giochi dei I vecchi giochi del, del pc Abbiamo, ne abbiamo già installati qualcuno e magari gli faremo qualcosa insieme, visto che in precedenza abbiamo giocato molto a giochi per il PC. Cos'altro dire? Ha una diagonale di 5,99 pollici, quindi abbiamo un 18 noni veramente fantastico, in cui possiamo fare praticamente di tutto con questo, con questo display. Davvero fantastico. Parliamo di un processore Kirin 970, come abbiamo già detto in precedenza, octa-core, 6 GB di RAM, ha una memoria di 128 GB di spazio più SD da 256 GB esp esp esp espandibile. <ride> Parliamo della batteria. La batteria è davvero straordinaria. Ha una capacità di 3750 mAh. Io praticamente l'ho usato per 4 ore di display acceso e avevo il 30% di batteria, veramente straordinario. Ma andiamo a vedere direttamente sul sito della Honor come possiamo comprarlo. Purtroppo, nel sito ufficiale della Honor, questo telefono è sold out, praticamente l'hanno venduti tutti. Potete comprarlo nei siti non ufficiali, però, io in descrizione vi metterò il sito di, della I Honor, così da poter accedere e comprarlo direttamente. Purtroppo nel sito ufficiale dobbiamo aspettare. Ebbene ragazzi, parliamo un attimo del comparto fotografico. Secondo me ha un comparto fotografico eccezionale. Ha tantissime, tantissime impostazioni, eh, facendo lo Swift da, da un lato possiamo modificare tantissimi parametri, può effettuare delle foto in maniera automatica oppure possiamo andare noi a cambiare su foto pro tutte le impostazioni che vogliamo se, se, siamo, se ne capiamo di queste cose se andiamo dall'altro lato troviamo anche le, le risoluzioni io attualmente ho messo una risoluzione a 18 noni possiamo scegliere di avere i 4 terzi con 20 mega eh, con una risoluzione più alta però a me piace il 18 noni quindi lo, lo tengo così anche i video, i video non, purtroppo non hanno la stabilizzazione però se compriamo un bel gimbal come si deve magari la stabilizzazione non è, non è così importante e io fra l'altro ho una sorpresa per voi che farò eh, prossimamente Allora io vi faccio vedere solo una foto che ho fatto eh, così in casa con, poca, con scarsa luminosità purtroppo sono state delle giornate molto uggiose, quindi non, non, ho, non ho avuto la possibilità di riscattare delle foto eh, migliori vi faccio vedere una foto che ho fatto ai tulipani di mia moglie e hanno davvero dei bellissimi colori davvero molto belli e diciamo che eravamo in casa ed era pure sera quindi non c'era una luminosità molto, molto buona abbiamo anche il portrait possiamo fare delle, delle sfocature eh, di ambiente una bella macro possiamo veramente fare tantissime cose sicuramente con eh, più luce eh, catturerà molto più dettagli comunque davvero un ottimo comparto fotografico e che dire ragazzi in conclusione questo honor è davvero straordinario io lo consiglio a tutti coloro che vogliono uno smartphone come si deve non andiamo a incappare in quei telefoni da 1300 euro di cui ne conosciamo le prestazioni e i difetti se non vogliamo buttare soldi andiamo su questi smartphone cinesi. Bene, io comincerò a fare molti video con questo smartphone. Porteremo sul canale molti video interessanti e con grande qualità e quindi non rimane che salutarci e ci vediamo al prossimo video con la prossima recensione tecnologica, chissà magari di un gimbal mm -hmm. di un gimbal diciamo, lasciamo stare, bello spoiler, va bene. Quindi vi invito a lasciare Tanti bei like per questo Honor View 10 e iscrivetevi al canale, vedrete tante nuove recensioni e tanti nuovi video. Iscrivetevi al GoPippo, mi raccomando. Ciao!